Oggi andiamo avanti col discorso dei, della modellazione dei casi d'uso e eh, in particolare vediamo la descrizione di dettaglio del singolo caso d'uso. No? La settimana scorsa abbiamo lavorato sul diagramma generale dei casi d'uso e sulla cosiddetta descrizione breve, il brief, che sarà l'argomento del laboratorio, laboratorio che vi proponiamo per domani. Eh, nel frattempo andiamo avanti a capire come rappresentare le informazioni di dettaglio relative allo svolgimento del caso d'uso. Con ciò che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo essenzialmente definito un indice ragionato, descritto, dei casi d'uso che il sistema deve offrire. Adesso però, diciamo così, di ciascun caso d'uso non, non davamo molte informazioni. C'è giusto quella descrizione di qualche riga che cercava di far capire cosa succede nel caso migliore, senza troppi dettagli e senza analisi di che cosa poteva succedere nei casi alternativi. Allora questo dettaglio ulteriore lo eh, modelliamo nella modalità che impariamo a vedere oggi, che è quella di una descrizione narrativa di ciascun caso d'uso, eh? la narrativa del caso d'uso. Allora anche di questa eh, rappresentazione non c'è uno standard UML ci sono varie proposte fatte insomma, da vari ricercatori noi quello che adottiamo nel nostro corso è un modello molto semplice basato su una schema tabulare, una tabella in cui per ogni caso d'uso eh, dobbiamo riempire le informazioni presenti in quella tabella no? eh, un modello che gli autori hanno, hanno chiamato modello SWID che noi adottiamo quasi quasi completamente, con qualche piccola semplificazione, ehm, in cui eh, si, in questo elenco di campi, in questo elenco di valori ci sono una serie di informazioni più generali di contesto e poi eh, la una, cioè una parte più, più formale, più strutturata in cui diamo una sequenza numerata dei singoli passaggi di cui il caso d'uso è composto. Ah, ricordiamoci sempre che il caso d'uso descrive, comprende uno scambio di informazioni tra utente e sistema. Questo scambio, questo è dal, dal punto di vista dell'interazione, è sempre bidirezionale, quindi informazioni che vengono scambiate avanti e indietro, fin tanto che il caso d'uso non, non si concluderà. Eh, se volete andare a vedere la fonte da cui diciamo così, abbiamo tratto questo modello, oltre alle informazioni che ci sono nelle slide, questi due link vi portano agli articoli originari di questi signori che sono ancora online, dovrebbero essere ancora validi. questi Allora, il modello che seguiamo, quali campi ha? Allora, ha una serie di campi obbligatori, ha una serie di campi facoltativi, quelli facoltativi li vedremo indicati con un asterisco, e poi eh, la maggior parte di questi campi saranno campi semplicemente una, di una riga di testo, e poi ce ne saranno un paio che invece contengono la descrizione effettiva di ciò che avviene no? quindi dello sviluppo effettivo degli scenari previsti dal caso d'uso allora partiamo con i campi semplici alcuni eh, avete già visti il nome del caso d'uso ce l'avevamo anche nel brief questi casi no? quindi semplicemente nella tabellina alla prima riga scriviamo il nome del caso d'uso l'ambito quindi la, il sistema o sottosistema all'interno del quale questo caso d'uso viene considerato il livello di descrizione, che per noi sarà al 99% dei casi livello user goal. A livello summary è impossibile descrivere un caso d'uso per punti, quindi di fatto ci si limita a livello brief, alla descrizione brief, a livello sub function di solito non ci interessa arrivare. Quindi nell'esercizio che faremo nel nostro corso, quando parleremo di narrativa dei casi d'uso, sarà praticamente sempre narrativa dei casi d'uso a livello user goal. Eh, poi c'è la, la frase se vogliamo che dà tutto il senso al, al caso d'uso cioè l'obiettivo che l'attore di questo caso d'uso vuole perseguire nel momento in cui inizia l'interazione qui viene chiamata intenzione nel contesto intention in context eh, intention rappresenta l'obiettivo cioè il punto di arrivo che l'utente vuole raggiungere qual è l'intenzione eh, e il contesto in cui questa azione avviene no? se necessario indicare un contesto quindi nel contesto del processo di acquisto l'utente vuole specificare l'indirizzo di spedizione quindi eh, dà qualche informazione in più sul, sullo stato sulla condizione in cui si trova l'utente nel momento in cui attiva questa funzione questo è quello che chiamavamo genericamente goal no? nel passato nella la settimana scorsa qui ci spiega meglio che oltre all'obiettivo devi anche fare un attimo, capire come nasce questo obiettivo, in che contesto nasce questo obiettivo. Però stiamo sempre parlando di una riga, due righe al massimo, quindi sono informazioni sintetiche che ci fanno capire a colpo d'occhio di che cosa parla questo caso d'uso. L'altra informazione importante, obbligatoria sempre, è l'attore primario, quindi chi è l'attore che interagisce con il sistema e qual è l'attore appunto che eh, determina se, se il caso d'uso ha avuto successo oppure no se alla fine è soddisfatto o no se alla fine ha raggiunto o non ha raggiunto il proprio obiettivo quindi l'attore primario ci deve essere sempre è cioè il soggetto dell'intention in context chi è che vuole raggiungere l'obiettivo? l'attore primario chi è l'attore primario lo indichiamo qua in realtà nel diagramma c'è già scritto quindi fin qua rispetto... Alle informazioni che abbiamo già in un diagramma di casi d'uso, l'unica vera informazione aggiuntiva è questa frasetta dell'intention in context, in cui esplicitiamo l'obiettivo. Il nome del caso d'uso, lo scopo, il livello e, e l'attore primario ci sono già nel diagramma, ci sono già nel disegno. Poi ci sono un'altra serie di campi che qui è indicato come opzionali, no, asterisco vuol dire opzionale, se ha senso lo metti, se non ha senso non lo metti. Uno sono gli attori di supporto. Quindi nel caso in cui, abbiamo già ragionato che è un caso abbastanza raro, no? nel caso in cui lo svolgimento di un caso d'uso richiede la collaborazione a quattro mani, o a sei mani, o a otto mani, di due, tre, quattro persone, quindi oltre all'attore primario ci sono anche altre persone che devono interagire col sistema informativo insieme all'attore primario, allora questi possono essere elencati come eh, attori, eh, attori di supporto. Allora, abbiamo già visto che nel diagramma di casi d'uso si possono indicare con una facciolina con lo stereotipo supporto per dire che questo attore interviene a supporto dell'attore primario. Viene chiamato attore di supporto perché lui supporta l'attore primario nel raggiungimento del proprio obiettivo dell'attore primario. L'attore di supporto non, ha, non condivide un obiettivo personale, diciamo così, individuale nel caso d'uso. Come dicevo, è opzionale perché nella maggior parte dei casi non, non si verifica la, la, la nostra interazione con il sistema informativo è più una persona contro il sistema informativo e non ci sono così, eh, quasi mai casi di, di gruppo poi può esserci la dichiarazione degli interessi degli stakeholder allora lo stakeholder per definizione è una persona che ha un interesse nella buona riuscita di una determinata attività colui che ha ci ha messo del suo e, e si aspetta un certo ritorno dal fatto che questa azione, questo progetto, questo vogliamo un concetto generale di stakeholder, che una determinata attività venga portata avanti e, e abbia successo. Perché lui ne ha un qualche, qualche tipo di ritorno, ritorno perché ne è responsabile, ne ha un ritorno perché ci guadagna dei soldi, ne ha un ritorno di immagini, ne ha un ritorno in termini di efficienza, ne ha un ritorno perché gli permette di svolgere meglio il suo lavoro, insomma non stiamo solamente sul campo monetario ovviamente non è più sul campo diciamo così, organizzativo questa definizione allora ci si chiede se per, quello, se per quel caso d'uso ci sono degli stakeholder qual è il loro interesse? quindi quali sono gli stakeholder e qual è il loro interesse? cosa ci guadagnano? cosa ne beneficiano? guadagnano è una parola che preferirei non usare perché è troppo una connotazione monetaria in che cosa ne beneficiano? questo ci permette... Perché serve questa informazione? Ci permette di capire un po' meglio in che contesto si colloca quel caso d'uso. Se dovessimo modificarlo, se dovessimo cancellarlo o se dovessimo potenziarlo, a chi andiamo a pestare i piedi oppure a chi andiamo a facilitare il lavoro? Con chi dobbiamo concordarlo? Perché il caso d'uso lo attraversare o svolgere il caso d'uso beneficia se vogliamo l'attore primario innanzitutto perché raggiunge un proprio obiettivo ma non è quasi mai l'attore primario che ha chiesto desiderato ordinato pagato di inserire nel sistema informativo questo caso d'uso lui lo usa ma a monte c'era qualcuno che ha deciso questo ci deve essere che non è quasi mai l'utente finale e chi ha partecipato alla definizione no, delle funzionalità del sistema. E questi diciamo così, decisori, o questi enti o persone interessati, possiamo elencarli qua. Dicendo anche, non basta elencare, perché elencare se no possiamo fare un elenco infinito di persone che di sicuro non si arrabbiano se quel caso d'uso c'è e funziona bene. Ma cerchiamo di arrivare alla lista più sintetica possibile di persone che abbiano un in effettivo interesse perché per questo che qua chiede non solo indicare l'elenco degli stakeholder altrimenti potremmo mettere una lista lunga ma anche l'interesse specifico di uno stakeholder in questo caso d'uso. Oh, molte volte è, è difficile riuscire soprattutto a livello di user goal identificare gli stakeholder caso d'uso per caso d'uso no, perché il fatto che chi sono gli stakeholder in caso d'uso recupero password dimenticata chi è che ha interesse come stakeholder esterno non, non come l'utente che ha dimenticato la password che è ovviamente è l'attore primario ma chi che può avere interesse al fatto che un utente che ha dimenticato la password effettivamente abbia una modalità per recuperarla semplice, efficace, fatta bene si, sì, ci può essere il gestore del sito che ha interesse a non perdere degli utenti però è un po' non diciamo così eh, minimo, difficile, difficile da quantificare no? lo possiamo identificare, chiaramente a livello summary è più facile identificare gli stakeholder perché se abbiamo a livello summary un'area una, una registrazione di utenti, utenti allora a questo punto la gestione dei nuovi utenti è più facile identificarlo a livello più alto che non a livello singolo caso duro che differenza fa Recupero password dall'arministrazione di un nuovo utente. Gli stakeholder sono gli stessi? Hanno le stesse motivazioni? Beh, molte volte sì, molte volte hanno le stesse motivazioni all'interno dello stesso caso d'uso a livello summary. Quindi in una modellazione completa normalmente questi stakeholder li dichiariamo sul livello summary. In una modellazione tipo esercizio di laboratorio o esercizio d'esame, visto che vi chiediamo di fare un solo caso d'uso a livello user goal, spieghiamolo lì. Eh, anche se forse sarebbe più di competenza a livello summary, però visto che c'è solo quello non abbiamo 100 user goal diversi dello stesso summary, abbiamo uno user goal solo, allora dichiariamo questa informazione anche direttamente a livello di user goal ok, poi cominciano le parti effettivamente di contenuto precondizione la precondizione può essere un vincolo che eh, Possiamo, oh, scusate, non, non vincolo, non va bene, questa è una condizione che possiamo supporre verificata quando eh, il caso d'uso viene iniziato. Cioè possiamo dare per scontato che questo è vero, perché se non fosse vero non avrebbe neppure senso iniziare quel caso d'uso. Quindi nello sviluppo del caso d'uso abbiamo dare scontato che lo sia. Ad esempio, caso d'uso... Di un sistema bancario faccia un bonifico? Beh, una precondizione è che l'attore primario abbia un conto aperto, se no non ha neanche senso porsi la questione di fare bonifico, c'è la copertura, non ce l'ha, a che IBAN deve versarlo? No, non ha un conto, è inutile che venga a rompere scatole. Quindi ci sono delle condizioni a monte che sappiamo essere verificate nel momento in cui il caso d'uso parte. Questo vuol dire che all'interno del caso d'uso non ho bisogno di verificarle, non ho bisogno di controllarle. So che sono state controllate prima. Ci sono due tipi di precondizioni che ci sono sempre. E visto che ci sono sempre possiamo anche decidere di lasciare sotto intesa. Allora, una precondizione che c'è sempre è il riconoscimento dell'attore primario. No? Se in un diagramma di riduce ho come attore primario cliente della banca, il fatto che la, la figurina no, dell'omino, dell'attore abbia sottoscritto che l'attore primario è un cliente vuol dire che io ho verificato che sia un cliente. Quindi lui avrà fatto il login nel sistema, si è autenticato. Allora, su qualunque caso duro del mondo, una precondizione è il fatto che l'utente che sta usando il sistema sia stato verificato come effettivamente utente appartenente a quel ruolo, che poteva giocare quel ruolo come attore. Ha fatto il login e il suo login è autorizzato a fare quell'operazione. Questa è l'informazione che abbiamo esplicitato nel diagramma, nel casi duro, dicendo che il caso duro è, è accessibile, all'utente registrato, al cliente della banca e quindi diventa una precondizione una condizione che è stata già verificata prima e che quindi nello svolgimento del caso d'uso non è più necessario ripeterla all'interno. Possiamo qua elencare che eh, l'utente è stato riconosciuto come cliente della banca, l'attore primario è stato riconosciuto come un utente che ha il diritto di giocare quel ruolo. Allora questa fase qui potete metterla oppure possiamo non metterla perché tanto c'è sempre quindi possiamo lasciarla tranquillamente sott'intesa. è una realtà, è una vera precondizione cioè logicamente è una condizione nota in, in precedenza e la cui assenza impedirebbe l'esecuzione del caso duro cioè non lo puoi fare se non sei cliente, punto ok, per brevità questo che è talmente scontato possiamo anche non scriverlo però scriverlo non è sbagliato poi ci sono un'altra serie di l'abbiamo già scritto no? non dico che non voglio scriverlo perché sono un prigo, perché l'ho già scritto facendo il diagramma quindi è inutile ripeterlo in un certo senso no? quello che diciamo un diagramma significa anche che è una precondizione la seconda precondizione che in realtà abbiamo già scritto senza ancora chiamarla così è ciò che emerge dal diagramma dell'attività noi abbiamo visto che casi d'uso che progettiamo in qualche modo sono incastrati da qualche parte nella sequenza delle azioni del diagramma di attività e in un diagramma di attività ho delle condizioni precedenti le azioni che devono essere svolte prima rispetto ad altre oppure dei vincoli serie parallelo, delle scelte eccetera eccetera quindi già lì analizzando il diagramma di attività posso capire che riesco ad arrivare a compiere una certa azione Azione che corrisponde a questo caso d'uso, solo se si verificano una certa serie di condizioni, solo se ho fatto prima quell'altra operazione, eccetera, eccetera. l'esempio della gara di corsa che guardavamo insieme eh, giovedì, io posso arrivare, diciamo così, alla registrazione del pettorale il giorno della gara, solo se ho ricevuto la conferma di iscrizione. Se cioè, no arrivo lì, mi mandano via perché non ho non la mia informazione non è valida. Ecco, questa è l'informazione... È una precondizione effettiva per poterti andare lì a presentare devi aver ricevuto, quindi devi essere nella condizione di aver ricevuto la conferma. Questa quindi è una precondizione logica nel caso d'uso che abbiamo già descritto nell'activity diagram. Quindi, a rigore di logica, l'identità dell'attore e tutti i percorsi, le condizioni sul percorso definite nell'activity diagram che porta a questo caso d'uso sono precondizioni, a riguardo di oggi. Queste ci sono sempre, se vi fa piacere potete esplicitarle, se no in realtà ci sono già nell'altro diagramma. Poi possono esserci dei casi in cui ci siano delle precondizioni aggiuntive, delle condizioni in più, oltre a queste che ci sono già, che abbiamo già dette. Allora, in quel caso, soprattutto queste ultime, quelle aggiuntive che non sono disumibili dall'identità dell'attore e non sono disumibili dall'activity diagram, queste soprattutto vanno nel caso, perché sono specifiche aggiuntive no? rispetto a, al modello. Ad esempio il fatto, come c'erano del bonifico, che l'utente non deve essere andato in rosso. Se è in rosso col conto non gli lascia fare il bonifico. Questa è una funzione in più, che nell'attività diagram non, non comparirà. È un cliente di sicuro, ha il conto aperto, bla bla bla, ma guarda caso quel conto è rosso e quindi gli disattivo quella funzione quindi qui elenchiamo ciò che deve essere stato verificato a carico di altre funzionalità del sistema ma deve essere stato verificato prima di arrivare a questo caso d'uso. se la precondizione è vera allora effettivamente l'utente potrà attivare il caso d'uso altrimenti non potrà farlo e eh, se svolge il caso d'uso succedono delle cose, nel senso che il sistema informativo elabora dei dati, elabora delle informazioni, compie delle azioni, sulla base dell'interazione con l'utente. Allora, abbiamo già detto che ci sono due casi, o il caso d'uso ha successo, funziona, alla fine l'attore primario raggiunge il proprio obiettivo, oppure no. Oppure per qualche motivo, dipendente dal sistema o dipendente dall'attore, L'obiettivo non viene raggiunto. Allora, considerando il caso migliore e il caso peggiore, possiamo dichiarare due garanzie. La success guarantee, la garanzia di successo, o meglio, tradurrei meglio, la garanzia nel caso di successo, descrive che cosa succede, qual è l'effetto sui dati contenuti nel sistema informativo normalmente. Qual è l'effetto dell'esecuzione del caso d'uso nel caso in cui questo abbia successo? Quindi se il mio caso d'uso era faccio il bonifico, la garanzia nel caso di successo è che dal mio conto siano stati defalcati dei soldi e invece sul conto di qualcun altro verranno accreditati gli stessi soldi. Possibilmente gli stessi, non una quantità diversa. Allora, questo è la certezza, la garanzia che io devo dare quando implemento il caso d'uso, che quando il caso d'uso è successo e quindi l'utente è contento, soddisfatto, ha raggiunto il proprio obiettivo, sia successa questa operazione, questa, questa variazione nello stato del sistema. Lo stato del sistema essenzialmente sono i dati che esso gestisce. Però possono esserci dei casi, in cui, dei percorsi in cui il caso d'uso non arriva a successo. Allora, in quel caso, se ha senso, posso dare delle garanzie di minima. Le garanzie di minima dicono, qualunque cosa succeda, anche se il caso d'uso fallisce, non riesce, non funziona, l'utente si sbaglia, il sistema si impalla, eccetera, di sicuro ti garantisco questo. Ad esempio, garanzia di minima è, una garanzia di minima potrebbe essere... Um, nel caso in cui il caso d'uso il bonifico non abbia successo nessuno viene addebitato o il saldo dei singoli utenti non cambia perché noi non vorremmo trovarci in una situazione in cui hanno tolto i coltiti da me, poi io ho sbagliato di digitare l'Iban e i colti non li hanno accreditati a nessun altro e questi sono rimasti mangiati dalla banca allora eh, io ho delle garanzie che devono devo, io posso il sistema informativo, devo garantire che anche nel caso peggiore, in cui questo caso d'uso vada nel più storto dei modi, certe condizioni devono continuare a verificarsi. Mm? Eh, ci sono dei casi d'uso più semplici, no? quelli informativi, che non hanno garanzie minime. No? Ad esempio il caso d'uso, guardo la classifica della gara, tanto facendo riferimento alla gara di corsa, se non funziona non lo vedo, fine. Se invece funziona, la garanzia di successo è che l'utente ha l'informazione sulla classifica. Però non può succedere nulla di male, sto solo consultando informazioni. E soprattutto sui casi d'uso dispositivi in cui effettivamente avvengono delle operazioni che devo ragionare su che cosa succede anche quando ci fossero degli intoppi nello svolgimento dell'azione. Vorrei evitare di far partire un ordine prima di aver verificato la solvibilità del, del, del cliente, ad esempio. Quindi posso esplicitare queste altre garanzie. Poi c'è un altro campo, questo è molto opzionale, eh, il cosiddetto trigger. Il trigger è l'evento che fa partire il caso d'uso allora eh, abbiamo già visto che i casi d'uso possono essere avviati attivati o dall'utente o dal sistema nel caso che è quello normale che copre la maggior parte dei casi più frequente è l'utente che attiva un caso d'uso perché è lui che va e fa una cosa allora in questo caso il trigger non c'è, o non lo so, non mi interessa, cos'è che ha fatto decidere all'utente di fare quell'azione? fatti suoi, ci sarà un evento nella testa dell'utente che l'ha convinto a fare quell'azione, ma non fa parte di sicuro del mio sistema informativo, il trigger ha senso solamente nei casi d'uso che sono iniziati dal sistema. Un caso d'uso la cui prima azione viene fatta dal sistema stesso e quindi l'utente deve rispondere. No? Ne abbiamo visto uno la settimana scorsa quando si parlava del, della prenotazione: si è liberata una prenotazione, ti do l'informazione dimmi se l'accetti o no. In quel caso, il caso d'uso veniva iniziato eh? attivato dal sistema. Ecco, adesso ci chiediamo perché il sistema ha attivato quel caso d'uso in quel momento perché a monte si è liberato uno slot di disponibilità questo è l'evento che ha causato l'attivazione di quel caso d'uso nei no. casi d'uso iniziati dall'utente è l'utente che decide sono fatti suoi col libero arbitrio nei casi d'uso sì. attivati dal sistema beh, il sistema li deve attivare con certe regole ben precise quando e perché deve attivare questo caso d'uso eh beh, sarà di solito quando si verifica una certa condizione da qualche altra parte nel sistema ho ricevuto un messaggio, si è liberata una posizione, il bonifico ha dato errore, la banca non esiste più, possono essere degli eventi che, recepiti dal sistema informativo, causano l'inizio di un'interazione con l'utente. Okay? Allora, nel caso in cui il caso d'uso eh, sia iniziato dal sistema, dobbiamo specificare qual è la causa che lo fa iniziare. Non è il sistema che lo, non lo decide lui, così. Oh, il trigger potrebbe anche essere molto più semplice, e temporale, eh? tipo la newsletter che la mando al primo del mese, punto. Quindi è il primo giorno 1 del mese sono le 8 del mattino, caso d'uso invio il newsletter a tutti gli utenti, o cose di questo genere. Però c'è sempre un motivo per cui il sistema deve fare quell'operazione in quel momento. E solo, dicevo, se l'interazione è iniziata dal sistema. Per casi d'uso, con l'interazione iniziata dall'utente, il trigger non lo richiediamo, non c'è. Ok, finora erano tutte le parti brevi. Ciascuna di queste domande che abbiamo visto dà una risposta di una riga. Forse, forse dove era? L'intention context, forse si può sforare, può andare a capo su due righe, via. In termini di lunghezza queste sono domande secche, informazioni puntuali. Adesso arriva la vera e propria descrizione di come si svolge l'interazione tra utente e sistema all'interno di questo caso d'uso. E noi questa descrizione la separiamo in due parti. Prima descriviamo lo scenario principale di successo, il main success scenario, cioè prima diciamo nel caso in cui le cose vadano al meglio, nel caso migliore, in cui non ci siano intoppi, non ci siano varianti, non ci siano stranezze, qual è la sequenza più veloce, sequenza minima, sequenza più naturale, più ovvia per arrivare al successo, per completare l'azione, per completare il caso d'uso? E la possiamo elencare come un elenco numerato. Passo 1, fai questo. Passo 2, fai questo. Passo 3, fai questo e così via. In questo caso siamo molto positivi, affermativi. Descriviamo le cose che succedono sapendo che vanno per il meglio, sapendo che arriverò a successo. Non mi pongo dubbi o problemi. E di solito cerco di avere un approccio descrittivo, descrivendo non tanto l'utente che cosa vuole fare o che cosa fa, ma quali sono le informazioni scambiate tra utente e il sistema. E quasi sempre lo scambio di informazioni è alternato, cioè l'utente dà un'informazione al sistema, poi il passo successivo il sistema dà un'informazione all'utente, poi il passo ancora dopo l'utente dà altre informazioni al sistema e così via fino a quando utente e sistema non sono d'accordo sul fatto che l'obiettivo sia stato raggiunto. Quindi una serie di passi, in ciascuno dei quali descrivo qual è lo scambio di informazioni tra utente e sistema o tra sistema e utente. E queste due direzioni, utente e sistema e sistema utente, quasi sempre sono alternate. Una partita ping pong. Poi c'è l'altro titoletto che è quello delle estensioni in cui vado a descrivere tutto ciò che potrebbe succedere se non andasse tutto bene. Tutte le possibili alternative ai diversi passi dello scenario principale di successo. Quindi descrivo prima lo scenario di successo. Passo 1, 2, 3, 4, 5. Poi mi chiedo ma al passo 1 io ho descritto che succede questo perché questo è lo scenario migliore ma cosa sarebbe potuto succedere in alternativa? quali possono essere le alternative al passo 1? e le vado a elencare dicendo passo alternativa 1A, 1B, 1C, 1D e sono varie alternative e quindi di ciascuno di queste dico che cosa potrebbe succedere e poi che conseguenza ha a questo punto se succede quello, se l'utente non si collega più se l'utente non risponde, il caso fallisce, è finito. Oppure il caso riprende perché l'utente ha inserito un dato errato, lo, lo reinserisce di nuovo, no? lo, lo richiede, lì il sistema informativo gli dirà che è sbagliato e quindi l'utente potrà reinserirlo. E quindi dobbiamo modellare cosa succede in ciascuna di queste alternative. Poi passo al passo 2. Avevo un passo 2 dello scenario principale di successo. Cosa potrebbe succedere in alternativa al passo 2? allora anche di 2A, 2B, 2C, 2D e vado a vedere cosa, cosa può succedere di diverso e queste alternative possono essere o dovute a errori dell'utente o dovute a errori del sistema o dovute a cambiamento di idea dell'utente l'utente può sbagliare a inserire un numero oppure può a un certo punto dire ma non ho più voglia di fare questo ho cambiato idea e quindi abbandono, esco, annullo Quindi devo avere la ramificazione di tutto ciò che può succedere. E per ciascuna ramificazione devo riuscire a capire se queste ramificazioni mi portano a successo, comunque, cioè ho sbagliato ma posso correggere e quindi alla fine poi arrivare alla fine in modo positivo, con successo, oppure se le ramificazioni mi portano a fallimento, oppure se in alcuni casi le ramificazioni poi possono riconvergere, nello scenario principale, ci sono delle piccole variazioni, ma che poi al passo successivo ritorna tutto come prima. Quindi devo descrivere come, come si svolge il perno duro nel caso di queste variazioni. Um, quindi, nello, nel nello scenario principale successo, io descrivo che cosa fanno, che cosa fa l'attore o che cosa fa il sistema. La maggior parte dei passaggi sono passaggi di scambio dati, Dicevo, ad esempio no, sono, descrivono dell'interazione, il cliente inserisce l'indirizzo, oppure può essere un'azione di verifica, il sistema verifica i dati inseriti, e dove scrivo il sistema verifica i dati vuole anche dire che dice all'utente se sono validi o no. C'è sempre un'interazione di mezzo. Oppure il sistema compie delle azioni a seguito della richiesta dell'utente. Quindi alcuni, alcuni dei passi che stiamo descrivendo possono implicare il cambiamento di stato, cioè cambiamo delle variabili, cambiamo dei valori all'interno del sistema informativo. In grosso modo sono queste le tipologie di azione. Informazione scambiata, l'utente emette dei dati oppure il sistema visualizza dei dati. Oppure il sistema controlla dei dati oppure il sistema modifica, esegue delle operazioni sui dati. Ciascuno dei passi principali alla fine sarà di questo tipo. E come li descriviamo? Eh, cerchiamo di descriverli in modo semplice, con frasi dirette. L'utente fa questo, il sistema fa questo non l'utente deve fare, vuole fare, o il sistema deve fare stiamo descrivendo no? Una, è come se, se stiamo descrivendo qualcosa che è già successo è un modo di scrittura, un modo di scrittura molto snello è chiaro che ciò che intendiamo in realtà stiamo dicendo che cosa il sistema deve fare cioè, anzi, che cosa i programmatori del sistema dovranno fare in modo che il sistema faccia però per descriverlo in modo più snello lo possiamo riscrivere, in no, un caso lo chiamiamo la narrativa, il caso d'uso. Cioè raccontiamo che cosa è successo. Quindi vediamo il personaggetto felice che arriva lì, svolge il caso d'uso, va tutto bene e noi raccontiamo che cosa ha fatto. Deve essere chiaro chi, eh, chi deve intervenire in ciascun passo. A chi sta la palla, no? Se è una partita di ping pong, prima ti dico una cosa, poi tu mi dici un'altra, poi ti dico una, poi ti dico l'altra in ogni momento deve essere chiaro a chi spetta il prossimo passo non dobbiamo mai mettere l'utente nelle condizioni di dire ma adesso cosa devo fare? devo aspettare che il sistema faccia qualcosa o sono io che devo inserire qualcosa? No. non sarebbe un caso d'uso ben progettato l'incertezza sarebbe un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo quindi anche nella descrizione deve essere ben chiaro eh, a chi tocca il prossimo passo di interazione e noi descriviamolo dall'esterno, da un punto di vista esterno di qualcuno che sta osservando questa interazione. Se io sto osservando questa interazione l'unica cosa che posso vedere sono le informazioni scambiate, non posso vedere cosa sta pensando l'utente o cosa sta pensando il sistema. Io descrivo cosa fanno, che informazioni si quindi se vedo che lui inserisce il nome, dico che l'utente inserisce il nome. Se, se il sistema visualizza il saldo del suo conto corrente, sarà che il sistema visualizza il saldo. Il perché o cosa stavo pensando, mh, non lo so, se sono un osservatore esterno. Eh, e quindi è sempre, con l'ultimo punto qua dice... Eh, cerca sempre di, di scrivere queste frasi in forma positiva. Cioè ciò che viene fatto quando tutto va bene. Quindi non dirò il sistema controlla se i dati sono giusti, ma dirò il sistema convalida i dati, o conferma che i dati sono giusti. Perché quello è il caso migliore, il caso in cui siamo nel, nel, nello scenario di successo, quindi io non, non sono nella testa del sistema per sapere che lui ha controllato i dati, ma io so che, lì, che a un certo punto il sistema accende una luce verde, o fa un beep, o fa una scritta, nella quale comunica all'utente che i dati sono corretti, che sono stati verificati. Questo è ciò che vediamo. Vediamo solamente l'effetto dell'aborazione del, del, dell del sistema o l'effetto dell'azione dell'utente. Um, vabbè, questi sono esempi di frasi che si possono scrivere oltre alle, alle azioni indicate una dopo l'altra possiamo descrivere anche un pochino la struttura di questa interazione, eh, ad esempio l'utente in qualunque momento può fare una certa azione che implica che a un certo punto può essere una pausa e l'utente può riprendere quando vuole, oppure la possibilità di ripetere delle azioni, oppure la possibilità di cambiare l'ordine di operazioni, qui siamo, siamo in campo descrittivo, non abbiamo dei diagrammi da disegnare abbiamo delle frasi da scrivere, quindi è possibile decorare un pochino questa narrazione con delle informazioni di questo genere ma la maggior parte non, sono a, a frasi semplici um, qui c'è uno scenario, il classico scenario esempio che ho fatto mille volte sul Bancomat, no? qui racconta una storia di Mary che eh, a un certo punto va al bancomat, inserisce la carta, inserisce il PIN e poi dice che vuole prelevare 35 dollari. E il, il bancomat gli sputa una banconota da 20 dollari e tre banconote da 15 e la, il bigliettino, la ricevuta del, del pagamento. No? Ecco, una, una cosa di questo genere è un possibile caso d'uso a livello di user goal. Questo descrive questa in modo così informale, che cosa fa Mary, che cosa può fare Mary. No? A volte lo chiamiamo uno scenario d'uso. Racconta anche il fatto che porta le figlie a scuola, che, che si frega in certo senso, ma dal punto di vista del banco ma non c'è, non interessa saperlo. Però a volte per rendere le storie un pochino più leggibili, no? raccontiamo proprio delle user story o dei scenari. Dal punto di vista del caso d'uso, Lo scenario principale di successo potrebbe essere descritto così. Ok, il d'uso ha il titolo, l'attore primario, le la precondizioni, il trigger, eccetera, eccetera. Tutti quei campi e poi c'è il campo eh, scenario principale di successo. In questo caso potrebbe essere questo. Al primo passo il cliente, non so che si chiama Mary, non è detto che sia Mary. È il cliente. Questo attore primario avrà, in questo caso d'uso avrà come attore primario un cliente della banca. E quindi è lui il soggetto di tutte le interazioni tra utente e sistema. L'utente è il caso. Il cliente passa il proprio bancomat sul, attraverso il lettore. Non dico ovviamente che ha lasciato le bimbe in macchina o che ha preso il bancomat dalla propria borsetta. Io so che un cliente ha, parla, ha passato questo bancomat attraverso il lettore. Sappiamo che la precondizione è che quell'utente sarà riconosciuto come cliente. E se non lo fosse, se anziché il bancomat di quella banca passa la tessera dell'autobus il sistema non risponde cioè in questo caso d'uso non si attiva a questo punto il bancomat legge, acquisisce questi dati e li controlla e li verifica quindi convalida i dati inseriti dall'utente voi dite ma cosa? inserito? non ha ancora inserito niente l'utente e si sì, è inserito il bancomat è un modo in cui l'utente fornisce dei dati al sistema, non li fornisce digitandoli, Ma li fornisce attraverso la banda magnetica del, della carta. Sono comunque dati che sono stati dal dall'utente al sistema, e il sistema li verifica e conferma che i dati sono corretti. Poi qui ci dice di più, ci dice che per confermarli va a, controllare, va a chiedere al computer principale della banca e non lo decide lui perché non è il singolo banco che trova sulla strada che ha l'elenco di tutti i conti di tutti i clienti però questo è un dettaglio che preferirei anche non vedere in un caso d'uso cioè come faccia lui a verificarlo è un altro problema il fatto che la verifica dell'identità dell'utente venga fatta col, col server principale della banca io vedrei più adeguato all'interno di un requisito non funzionale di sicurezza che non dentro un caso d'uso comunque la cosa importante è che dopo che l'utente ha inserito il bancomat, quindi ha fatto la sua azione, il prossimo passo tocca al bancomat, il quale la sua azione è quella di confermare che la, la correttezza dei dati della carta che è stata passata. Quindi la carta è valida, la, carta, la tua carta è valida. A questo punto inserisci il PIN. Passo 2. Non c'è scritto qua, non è descritto, ma è il nel passo 3 che dice allora a questo punto l'utente inserisce il P. Inserisce dove? Nel sistema. Il sistema dovrà dargli un modo, un campo, uno spazio, una tastiera in cui lui può inserire il suo codice. Ricordiamoci sempre che quando descriviamo le azioni che il sistema compie stiamo, scusate, quando descriviamo le azioni che l'utente compie stiamo in realtà descrivendo delle funzionalità che il sistema deve offrire affinché l'utente le possa compiere queste azioni. O ad ogni passo, anche quando spieghiamo cosa fa l'utente, stiamo in realtà dicendo cosa fa il sistema. Solo che in quella fase il sistema supporta l'utente nell'inserimento del PIN. E quindi l'utente deve avere la parte attiva. Ma il sistema deve avergli predisposto un campo di testo in cui lui può scrivere il PIN e una tastiera attraverso cui scriverlo. Quindi, passo 3, interazione da utente verso sistema, un'informazione che l'utente ha in testa, il suo PIN, viene passata al sistema. Passo 4, informazione dal sistema all'utente in cui dice che il PIN è valido e gli presenterà a questo punto il menu con le opzioni possibili. Al passo 5, l'utente seleziona l'operazione prelievo rapido prelievo rapido magari sarà una serie di valori già predefiniti, anziché il prelievo completo in cui posso introdurre, introdurre io l'ammontare e quindi dall'opzione prelievo rapido indica anche direttamente l'ammontare che vuole prelevare già in quella videata c'è quella cifra 35 perché in quella videata ci sono solo i multipli di 5 cioè. ma questa è l'azione che fa l'utente 5 altra informazione dall'utente al sistema l'informazione consiste nel fatto che vuole in realtà è un'informazione doppia vuole usare la funzione prelievo rapido e vuole prelevare 35 quindi l'informazione di quanto vuole prelevare ce cioè l'ha l'utente la fornisce al sistema a questo punto il sistema fa una serie di operazioni di cui questa B è quella che coinvolge l'utente cioè fornisce le banconote, la ricevuta e la conferma di avvenuta esecuzione dell'operazione. Dietro le quinte il sistema parla col server principale, diciamo così, informandolo dell'avvenuta transazione e poi la salva per i propri interni all'interno del sistema, salva il fatto che sia avvenuto. Quindi questo è un tipo di scambio di informazioni, in cui semplicemente dobbiamo allenare l'occhio a vedere i vari scambi di informazioni mentre un utente usa il sistema, i vari passaggi. Questo è il quello principale. Poi ci sono tutta una serie di alternative. Le cose che possono andare storte o le cose che possono andare in un modo diverso. Allora, questa figura. Forse può aiutarci a capire cosa succede o come, come ci visualizziamo, diciamo, tutti questi percorsi diversi. Allora io ho l'obiettivo che sia posto l'attore primario e poi ho ciascuna diciamo, di queste linee diagonali è un possibile svolgimento del caso d'uso. E alcuni di questi svolgimenti possono portare a successo, cioè il caso d'uso termina con successo, alcuni di, casi, di queste interazioni possono portare a fallimento. Tra quelle che portano a successo ne ho una privilegiata, che è quella che ho disegnato qua all'estrema sinistra, che corrisponde allo scenario principale di successo, il main success scenario. Il scenario principale è che è quello che mi dà il successo nel modo migliore, nel modo più rapido, nel modo più semplice. Vedete che ogni passo di questo scenario SSS sta a indicare che è un passo, che il singolo passo ha successo. Avviene normalmente, avviene secondo lo scenario principale di successo. E quindi in questo caso ho una serie di passi, ciascuno dei quali avviene nel migliore dei modi, e quindi alla fine raggiungo l'obiettivo. Fine, ma non sempre va così. Allora potrei avere un altro caso, seconda linea diagonale in cui i primi due passi hanno successo e per qualche motivo il terzo passo fallisce cioè, l'utente non ha inserito il pin giusto ha inserito um, che so, 35 dollari ma la macchinetta non ha più i pezzi da 5 quindi deve cambiare l'importo oppure l'utente non ha risposto in tempo oppure il banco mettero smagnetizzato va a sapere allora vuol dire che a un certo punto uno dei passi non si svolge nel modo migliore il primo è andato bene, è successo, il secondo è andato bene, successo, il terzo è fallito. Ma non è detto che il fallimento sia sempre fatale. Eh, magari lui non ha inserito bene il ping, eh, poco male, lo, il sistema gli chiede, chiede all'utente di inserirlo di nuovo. Prima che ti mangi a testa mi sembra che tu hai, abbia tre tentativi. E quindi al passo successivo, quindi ho un fallimento, nel senso che è un passaggio che non si svolge nel modo migliore, ma al passo successivo si recupera un pochino questo fallimento e si ritorna in un percorso di successo. Quindi, se l uno, l'utente passa la carta. Due, il sistema conferma la validità della carta. Tre, l'utente sbaglia il PIN. Quattro, l'utente inserisce il PIN giusto, perché il sistema gliel'ha richiesto, gli ha permesso di inserirlo una seconda volta. Allora, questo è chiaramente un percorso diverso da quello precedente, da quello di successo. Diverso, ha avuto un intoppo, ma l'intoppo è stato recuperato e quindi alla fine riesco ad arrivare al successo. Comunque. Quindi ho oh, percorsi alternativi diversi, e se sono diversi da quello principale è perché qualcosa è andato storto in qualcuno dei passaggi, ma che comunque riesco a recuperare. Arriverò a successo per una via più lunga, meno soddisfacente, non avrò i fuochi d'artificio ma comunque arrivo alla fine. E ho raggiunto il mio risultato. Oppure ci possono essere altri casi in cui va tutto storto e non riesco a recuperare. Eh, ho sbagliato il pin, il sistema me lo richiede di nuovo, mannaggia non me lo ricordo. Allora schiaccio nulla e me ne vado. Quindi ho fatto una serie di passaggi, di cui il primo sbagliato il ping è errato, cioè non porta a successo, il secondo schiaccia nulla è di nuovo un passaggio sbagliato. Sbagliato nel senso che non è presente nel scenario principale di successo, nel scenario principale di successo non è previsto che schiaccia nulla a metà. Nulla non lo guardo, non vedo neanche. Però in alternative ovviamente c'è, deve poterci essere, è un'azione che porta al fallimento. Poi fallimento è in realtà è una parola grossa. No, qui non, è, non sta fallendo nulla, semplicemente quell'obiettivo lì in quel momento non è stato raggiunto, ci riprovo domani, ci riprovo diversamente, però non, non vuol dire che quell'azione lì no, ha, dei, ha delle implicazioni catastrofiche, la parola feglio semplicemente non, non sei arrivato, non hai fatto quello che pensavi di fare, fine. Quindi nel descrivere le alternative a un caso d'uso ci sono Tutte queste varie possibilità. Alcune, di alcune, portano a successo, alcune portano al fallimento e tra quelle che portano a successo molte di fatto mi fanno riconvergere sullo scenario principale. Quindi, come facciamo a pensare? E queste alternative le andiamo a descrivere, a scrivere, no? nella parte extension della narrativa, del caso d'uso. Quindi noi in qualche modo dobbiamo cambiare cervello. Nella parte di main success scenario dobbiamo proprio mettere il vestito dell'ottimista, no? in cui tutto va bene e qual è il modo migliore per arrivare al successo. Poi, quando abbiamo scritto quello, ci rimettiamo il vestito, cambiamo vestito, ci mettiamo il cappello del pessimista e ci chiediamo: ad, ad ogni singolo passo, quali sono tutte le cose che potrebbero andare storte? Allora, innanzitutto ci, so, ci potrebbero essere della, delle, degli sviluppi alternativi previsti dal sistema, che è il, punto, che è il primo barred qua, cioè che quali sono le cause no, di una possibile alternativa, di una divergenza rispetto al caso ottimistico. Eh, alcune potrebbero essere ancora positive perché le abbiamo progettate noi. Uh, tu immagina che nella scenario principale di successo per avere un'informazione devi semplicemente premere un bottone e direttamente arrivi lì. Mm, banale, sto usando un programma di videoscrittura, sto usando Word e voglio mettere la parola in grassetto. Allora nella scenario di successo seleziono la parola e schiaccio l'iconcina B o G, se non è una versione italiana, per mettere in grassetto la parola. Oppure, cosa può succedere? Che l'utente, magari, fa testo destro, carattere e seleziona la casellina in grassetto. Sono due modi alternativi, entrambi per raggiungere l'obiettivo. Il primo è meglio, perché è più breve, è più diretto. Il secondo è comunque un percorso alternativo che ho pensato, che ho progettato, che è ancora fatto di S, di tanti passi di successo, anche se diversi da, da, da quello più veloce da quello preferibile. Questo succede spesso quando noi creiamo in un sistema informativo più modi diversi di fare la stessa cosa. E avere più modi diversi di fare la stessa cosa è utile perché magari utenti diversi hanno approcci diversi, livelli di esperienza diversi, si trovano meglio a usare il menu, si trovano meglio a usare l'icona, si trovano meglio a usare la combinazione di tasti per fare la stessa cosa. Quindi a ogni determinato passo può darsi che il sistema informativo già preveda che quel passo venga svolto in modi diversi. Adesso, questo sarebbe ragionamento di livello di function però conferma un dato, lo posso confermare facendo clic su OK oppure schiacciando l'invio sulla tastiera. No? Banalmente sono due modi diversi di fare la stessa cosa. Quindi, alcuni percorsi alternativi, alternativi è quello principale di successo, potrebbero non essere percorsi di fallimento, ma ancora percorsi validi, buoni, progettati come strade diverse per offrire all'utente maggiore flessibilità di interazione. E va bene. Oppure può, può darsi che un determinato passaggio, quando tocca l'utente, l'utente si comporti nel modo non corretto, cioè l'utente sbaglia l'utente non è qua presente quindi posso proprio dirlo ha sbagliato qui la frase invece è un pochino più diplomatica ma vuol dire la stessa cosa quindi in, in qualunque condizione in qualunque passaggio in cui un utente deve inserire dei dati può sempre sbagliare può sempre esserci il caso in cui l'azione dell'utente sia sbagliata Fornisco un dato che non è valido, troppo lungo, troppo corto il ping ha messo, ha messo quello sbagliato ha solo messo 4 cifre anziché 5 mentre lo scriveva il tasto, la, la mano gli è finita sul tasto verde che non c'entrava niente o chissà cosa e allora devo prevedere che ogni volta che guardiamo il nostro scenario di successo punto 1 passo la carta alternativa 1A sbaglia a passare la carta la passa troppo veloce, troppo lenta, troppo storta 3, il cliente inserisce il ping, alternativa 3A, il ping è errato. 5, il cliente seleziona una voce del menu 5A seleziona una voce sbagliata o inserisce un importo non valido o cose di questo genere quindi questi gli umani sono inaffidabili e quindi ad ogni passo che fanno possono commettere degli errori ovviamente poi io dovrò decidere a fronte di quell'errore dell'utente come deve reagire il sistema, come prosegue l'interazione, eh, non ci posso a questo punto bannare a vita solo perché ho sbagliato il ping una volta, oppure un'altra cosa che può fare l'utente quando è il suo turno è non agire, non faccio niente, faccio niente per un secondo va bene, per 5 va bene, per 10 va bene, per 30 secondi beh, se è un banco non comincia a essere troppo. Quindi se l'utente, che non so, invece se sono su, su, su Gmail, se anche non faccio niente per un minuto, due, dieci, è legittimo. Però arriva un certo momento in cui l'inattività dell'utente potrebbe richiedere un'azione da parte del sistema cioè se voi mettete la testa del banco ma dentro e non fate più niente, non inserite il PIN eccetera per, non so, 60 secondi, un minuto quello che è la macchina per proteggervi blocca la transazione vi, vi chiude la carta, e blocca il sistema per evitare, magari vi è successo qualcosa vi hanno dato una botta in testa, vi siete sentiti male la cosa peggiore che volete è che la macchina permetta a chi passa di lì di inserire, prelevare i soldi dopo che avete inserito il PIN no? e quindi altri sistemi invece non hanno questi requisiti di sicurezza, e quindi l'inattività da parte dell'utente è meno grave. Però ogni volta che tocco all'utente agire, oltre a chiedermi cosa potrebbe sbagliare l'utente nel nell'immettere da questo dato, mi devo chiedere: devo prendere i provvedimenti nel caso in cui l'utente sia inattivo per un tempo troppo lungo? Ok? E allora in quel caso che so, se ne fosse il programma di posta elettronica dopo un'ora che sei inattivo chiudo la sessione magari sei andato a pranzo o mezz'ora, quello che sai, decidiamo un tempo perché magari sei andato a pranzo, sei andato a fare un giro, sei andato a casa e chi passa da lì al tuo computer magari non, tu non hai piacere che lui veda la posta preferisci che la posta si chiuda da sola se ti sei dimenticato di, di chiuderla tu hm? non è poi così grave come il resto ma è una condizione che si può verificare ogni qualvolta, dicevamo, una partita ping pong, un'azione de un deve fare si il sistema e l'altra deve fare l'utente allora, visto che il sistema lo sto progettando io do per scontato che l'azione che deve fare il sistema la farà ma l'azione che deve fare l'utente è sempre un incontro. oppure, cosa può succedere? beh, nel momento in cui c'è un'azione a carico del sistema e questa azione com eh, implica comporta la validazione, il controllo, la conferma di certi dati, eh, può sempre darsi che questo controllo, questa validazione fallisca. Controllo se hai ancora fondi nel conto, no, non ce l'hai più. Controllo se il ping è corretto, no, non è corretto. Controllo se sei abilitato per questa operazione, no, non sei abilitato. Controllo se devo comprare un biglietto per un concerto, sono già tutti venduti. Sì, sono già tutti venduti e quindi non lo posso comprare. E così via. Quindi ogni volta che abbiamo nello, nello scenario di successo una fase in cui il sistema conferma, conferma che tutto va bene, e nel, come alternativa avremo sempre il sistema non conferma perché qualcosa non è andato bene. Il non confermare significa che le condizioni dei, dei dati, dei dati nel sistema informativo, le informazioni presenti nel sistema informativo, dicono che quell'azione, l'azione, determinata azione, un determinato passaggio non è possibile. Non è di per sé indicatore di un guasto. Sono finiti i biglietti, sono finiti i biglietti. potevi potete vedere prima. Diverso è invece il caso in cui ci sia un guasto nel sistema. Cioè il sistema quando deve fare una certa azione per motivi vari non ci riesce. Mm. Ho finito le banconote. Il banco me le finisce. E quindi a volte è arrivato al banco, ma che si dice attenzione, prelievo non disponibile. Puoi fare l'altra operazione ma non è prelievo. Ho finito la carta per gli scontrini. E quindi ti dice attenzione ricevuta non disponibile se vuoi fare il prelievo puoi farlo ti do i soldi ma non ti do la ricevuta qui ci sono dei mal, possono essere dei malfunzionamenti interni al sistema prevedibili in cui il sistema dovrà reagire in modo diverso è chiaro che se ha finito le banconote il punto 6b non lo può fare se non gli dai banconote, l'esito sarà comunque un fallimento. Se invece ha finito la carta per la ricevuta, magari ci sarà un passaggio in più in cui chiede all'utente va bene lo stesso se non ti la ricevuta, lui ti dice sì e alla fine il caro duro arriva con successo. Quindi anche i vari malfunzionamenti interni al sistema possono avere livelli di gravità diversi, di importanza diversa in ogni passaggio dobbiamo sempre chiederci che cosa può andare storto all'interno del sistema soprattutto se stiamo pensando ad azioni fisiche del sistema stampo qualcosa, muovo un oggetto, apro una porta, cose di questo genere queste sono tutte azioni di cui devo sempre chiedermi no? e se non succede? e se non funziona? per questo diciamo qua, le fallimenti eh, prevedibili e quelli imprevedibili sono imprevedibili quindi non... Mi si incendia il totem del banco ma prende fuoco non l'avrò previsto nella, nella procedura che in questo momento potrebbe incendiarsi no? avrò altri modi di intervenire che sono più poi requisiti di sicurezza che non requisiti funzionali qui stiamo sempre nel mondo funzionale quindi stiamo decidendo come si deve comportare il sistema quando lui cerca di operare con delle anomalie al contorno. Se manca la connessione con la banca, cosa fa? Cade la connessione telefonica che il banco matta con la centrale della banca. Eh, dipende dal momento in cui manca, no? Ad esempio, se manca al passo 2, anzi al passo 4, scusate, la macchina non può sapere se il ping è valido. E quindi dovrà per forza dirti scusa, connessione assente, non puoi prelevare. Però per assurdo, se la connessione con la banca venisse a mancare dopo il punto 5, intorno al punto 5 circa, lui ha, ti ha già verificato il PIN. Semplicemente, se ti manca la connessione, non riesci a informare la banca del fatto che tu hai prelevato quell'ammontare di denaro. Però è un'informazione, un perché a quel punto te lo deve negare? sa che il PIN è valido, sa che il conto, tu hai i soldi sul conto, te li dà. Poi quando la connessione tornerà su informerà la banca, guarda che dieci minuti fa ho dato un prelievo ma che tu comunque mi avevi già autorizzato prima. Potrebbe essere un comportamento. Quindi sta poi ovviamente a chi progetta il sistema a decidere quali tipi di, comportamenti cercare di, eh, quali tipi di malfunzionamenti cercare di compensare con dei comportamenti più complessi del sistema. Eh beh, poi ci sono ovviamente gli altri tipi di errori meno prevedibili, quelli non attesi oppure addirittura critici che non permettono il sistema, non funziona più, si pianta eccetera, allora in molti casi per questi, questi tipi di fallimenti non, non dipendono dal singolo caso d'uso, cioè se il computer va in pala, se lo schermo si rompe, se la tastiera non prende più che stia prelevando, che stia volando il saldo non cambia niente, semplicemente devo spegnere quel sistema, disattivarlo, mandarlo offline far intervenire qualcuno quindi in questi casi gli errori più critici raramente ne teniamo in conto a livello del singolo caso d'uso perché alla fine dovremmo dire la stessa cosa in tutti i casi d'uso se c'è un errore critico che non permette al sistema di funzionare, spegnilo allora è inutile, ripeto in ciascun singolo caso d'uso lo dichiariamo a livello dei requisiti di, di sicurezza però gli altri invece sono casi che dobbiamo tenere in conto proprio dal punto di vista funzionale. Tutto ciò che è possibile o prevedibile dobbiamo gestirlo. Tutto ciò che è imprevedibile o catastrofico dal punto di vista funzionale non ci possiamo fare Il software non può nulla. Eh? Bisogna intervenire a monte con qualcosa di più, di più robusto. Um, ecco, nello scrivere... Le, le estensioni, no, le alternative, i casi d'uso, dobbiamo sempre, anche qua, usare un approccio descrittivo, dire che cosa è successo, che cosa ho osservato, e non le cause. Quindi se la causa fosse eh, l'utente non si ricorda più il PIN e quindi non lo inserisce perché non se lo ricorda. Io questo non lo posso osservare, io posso semplicemente osservare che l'utente non sta inserendo il PIN e quindi dopo un certo tempo questo PIN non è ancora stato inserito allora posso prendere provvedimenti posso scegliere di continuare in, una, in un modo diverso quindi devo fare sempre fare attenzione che la causa, o meglio il rilevamento di una causa anomala sia possibile da parte del sistema cioè il sistema come fa a accorgersi che non potrò dire l'utente è svenuto, il sistema non lo sa, gli è dato una volta in testa per rubargli il portafoglio. Non, non può essere, noi possiamo immaginare che quella sia una possibile causa, ma quando specifichiamo il comportamento del sistema dobbiamo eh, identificare una, una misura, qualcosa di misurabile che il sistema possa vedere, possa rilevare. Allora, ciò cioè che può rilevare il sistema è ciò che l'utente inserisce, scrive e quando lo fa. Poi, per carità, ci fosse un banco matevoluto che ha anche un sensore di presenza, può accorgersi che davanti a sé non c'è più nessuno. All'altezza uomo, quindi magari è crescato terra, ma il sensore non rileva più, allora un'informazione in più. Ma il sistema deve averla questa informazione. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a descrivere non tanto ciò che succede, ma ciò che il sistema può vedere di ciò che succede dobbiamo sempre fare il solito esercizio di metterci, immaginarci dentro il sistema informativo e guardare dal suo buco della serratura verso l'esterno e vedere quali informazioni ho io, io sistema informativo, per poter decidere. E cosa succede allora? Succede che il caso in cui l'utente è svenuto, il caso in cui si è scappato perché ha visto che era la macchina in seconda fila e le stavano facendo una multa, il caso in cui è corso in bagno per una necessità impellente, eh, il caso in cui gli abbiamo dato la botta in testa o altri casi, dal punto di vista del sistema sono equivalenti, perché l'unica cosa che il sistema può vedere è che questo utente non c'è più, oppure non interagisce più. Quindi vederlo dal punto di vista del sistema onestamente ci semplifica la vita, perché ci permette di concentrarci sul, sugli eventi rilevati, senza preoccuparci della causa che li ha causati, che li ha determinati. E quindi per questo molte cause diverse alla fine sono, vengono trattate in modo equivalente perché il, me, il, metodo, il metodo, il meccanismo di rilevamento è lo stesso, è uno solo. Mm? Um, ok, allora questo è lo schema generale. Dallo scenario principale di successo, per ciascun punto, valutiamo diverse alternative. Ciascuna alternativa la identifichiamo con una lettera. Quindi se io ho il passo 3 dello scenario principale, le alternative al passo 3 le chiameremo 3A, 3B, 3C, 3D e così via. Un 3a vuol dire che al posto passo, di ciò che è descritto nel passo 3 avviene ciò che è descritto nel passo 3a alternativa oppure avviene ciò che è, avvenuto, è descritto nel passo 3b e così se questa alternativa comporta poi un proseguimento diverso del sistema allora numereremo i singoli passaggi esempio passo 4 ehm, il bancomat con, eh, conferma il pin, conferma la del PIN. Alternativa 4B, eh, scusate, 4A, il, il bancomat segnala che il PIN è errato. Però poi non mi posso fermare così. Cosa succede dopo? Allora dirò 4a.1, il sistema segnala che il ping è errato, 4A.2 l'utente reinserisce nuovamente il ping, 4A.3 continua dal punto .5 e quindi mi reimmetto nel, nel, nel passaggio principale, quindi quando ho una deviazione o una deviazione catastrofica del tipo l'utente preme a nulla allora al passo 3 l'utente inserisce il PIN, alternativa 3A, anziché, inser anziché inserire il PIN, premo, eh, premo a Allora, avrò alternativa 3A, utente premo annulla, nulla, punto, termine del caso d'uso con fallimento, punto. Non c'è niente da fare dopo, è finita. Ma quando non è finita devo andare avanti. Allora, per fare questo, uso questa notazione, sull'alternativa 3A ho diversi sottopassaggi, punto 1, punto 2, punto 3, che descrivono quell'alternativa come si svolge quell'alternativa e ciascun percorso alternativo ciascuna estensione può corrispondere al comportamento normale comportamento eccezionale recuperabile e quindi cerco sempre di progettare il sistema in modo che la deviazione venga in qualche modo recuperata cioè ritorni sullo scenario principale, oppure potrebbe essere comportamento errato non recuperabile e quindi dichiaro a un certo punto fallimento. Quindi, nello scenario principale successo, non lo scriviamo ma lo leggiamo, passo 7, successo, il caso duro termina con successo, non lo scriviamo mai perché è scontato, quindi se arriviamo all'ipotetico passo 7, il caso duro è terminato con successo, in altri casi scriveremo esplicitamente vari, nelle varie alternative, il caso termina con fallimento, perché da quel, da quel punto in avanti non si può fare nulla. Ok, queste sono le regole di scrittura di queste narrative. Dodici giocheremo un pochino a fare qualche esempio sulla falsa riga di queste regole.